Il punto è, ehm, Dubai si trova su due blacklist, non su, su due. Si trova su una blacklist, quindi no? è bello, è bellissimo, ci vado, però poi magari che succede? Che ho rapporti commerciali con, con l'Europa. Eh, Dubai è tornata, Dubai, gli Emirati Arabi Uniti, in realtà con tutte le zone degli Emirati Arabi Uniti, è rientrata nella blacklist della Commissione europea, che è una blacklist che loro... che hanno obiettivamente poco da fare, monitorano una continuazione, quindi ogni 1, 2, 3 mesi c'è una grey list, un'area grigia, e loro fanno entrare e fanno uscire, eh, come dire, la Commissione Europea leva e mette, eh, separa i buoni dai cattivi. Dubai, che è il motivo che citavo prima, che succede? La Commissione Europea ha detto, guarda, se diventi un attimino più trasparente, se diventi un attimino ehm, più collaborativa, io ti, ti levo dalla black list, e Dubai ha detto che problema c'è massima apertura, massima disponibilità e la Commissione europea l'ha levata da, dalla, dalla grey list e l'ha messa nella white, quindi benissimo, boom di società a Dubai, boom di trasferimenti di residenza a Dubai, boom. Poi il problema è stato che l'hanno rimessa da pochissimo sulla black list, per cui se le conseguenze non sono ancora esattamente note perché è una, una black list in divenire, cioè è da aspettarsi che però ci siano, ci saranno difficoltà di avere rapporti commerciali con l'Europa, per cui se tu te ne vai lì, ti apri una società e, e, e con l'idea di vendere i tuoi servizi, i tuoi prodotti in Europa, potessi trovarti nella condizione di trovarti un veicolo inutile. Tra l'altro, e non è una cosa da poco, in questi giorni, io anche in prima persona insomma che faccio questo, di investire stiamo avendo anche problemi ad aprire conti correnti, perché? Perché tanto il problema della collaborazione, il problema della trasparenza nasce sempre da lì, cioè io voglio sapere dove tieni i soldi, voglio sapere i fatti tuoi, se Dubai eh, che appunto aveva detto che avrebbe scambiato, ma in realtà non, non scambia quantomeno non al 100%, mettiamola così, quindi questa è la prima cosa da prendere in considerazione. Dubai è blacklist e potresti avere dei problemi dal punto di vista commerciale. Il tuo business va in fumo. Dubai è, tra l'altro, ancora, questo in realtà è un problema tutto italiano, ma tant'è anche sulla blacklist delle persone fisiche. Cioè, se Alessio decide di trasferirsi a Dubai, sarà messo su una blacklist italiana. Cioè, Ai sensi dell'articolo 2,2bis del testo unico delle imposte sul reddito in Italia è rimasta l'unica blacklist, um, al di là chiaramente dei problemi della legislatura del fiscale, e paesi come Dubai, ma anche come Monaco, che non è stata messa qui, per caso sono sulla blacklist. Um, dimmi, sì, sì, c'è, anche Monaco fa parte della blacklist, In realtà, credo anche le, le Bahamas. Uh, il punto qual è, se io me ne vado in uno di questi paesi, spetta a me provare al fisco che, uh, che mi sono trasferito fino a prova contraria, cioè il fisco intanto ti dice tu per me sei fiscalmente residente in Italia e ti fa, fa l'accertamento e ti dice tutti i redditi che hai guadagnato a Dubai me li devi pagare perché per me sei fiscalmente residente in Italia. E non gliene frega un cazzo, cioè non è che gli puoi dire no, ma io... No, devi creare tutto un impianto probatorio, tutto un, um, un impianto difensivo, se vogliamo, dove devi dimostrare che sei rimasto fisicamente a Dubai per più di 183 giorni all'anno, che c'è un nesso, no? Da qui il problema che vi dicevo prima, ma a me mi piace, perdonatevi il andare a Dubai oppure ci vado solo per non pagare tasse? Perché se poi arrivi lì e non ti piace vivere in un grosso centro commerciale all'aperto... E eh, ti diventa difficile quando il fisco ti viene a bussare, dimostrati che veramente ti trovavi lì piuttosto che da qualche altra parte. Quindi, questo è il primo ragionamento da fare. Lo stesso Monaco. Monaco è sulla blacklist delle persone fisiche: è, eh, è molto interessante sicuramente come giurisdizione, tra l'altro, come dire, non l'ho inventata io, è tutti gli sportivi, gli imprenditori, eccetera, eccetera, da, da, da secoli, tennisti, motociclisti. Uh, prendo la residenza a, a Monaco. Quindi il punto da prendere in considerazione è che se ho, mezzo, se ho meno di mezzo milione sul conto corrente, dimentico di andarmi a trasferire a Monaco. Quindi Questo è il primo impedimento per chi non ha mezzo milione sul conto corrente. Il, il secondo è che di nuovo è blacklist. Quindi mi ritrovo un'altra volta nella problematica di dover dimostrare che sono io a, a, ad essermi trasferito cioè sono io a dimostrare al fisco che sono veramente lì e l'aneddoto più carino diciamo, che mi ricordo su Monaco, all'epoca studiamo ancora è quello di Pavarotti, non so se ve lo ricordate Pavarotti che aveva preso la residenza a Monaco ed è finito in causa con il fisco l'aneddoto che si racconta perlomeno come dire, nel, tra colleghi era quello che eh, quando è stato fatto l'accertamento e eh, sono andati a vedere le prove di Pavarotti dalle immagini dell'appartamento di Monaco era evidente che buonanima non sarebbe entrato neanche nella cabina doccia insomma non c'era lo spazio per farlo entrare. quindi insomma facciamo non è off limits cioè ci possiamo pensare ma ha il suo costo ok quindi questi sono i paesi in posizione diretta, probabilmente se siamo alle prime armi, se vogliamo capire che cosa significa trasferire la residenza fiscale, vogliamo iniziare a prenderci gusto no? e capire esattamente quello che posso fare, probabilmente uno dei paesi che può interessarvi di più sono questi qui. Perché? Perché sono i paesi a tassazione worldwide, cioè sono paesi che applicano gli stessi principi a, per quelli di voi che giustamente li, insomma, fanno, ricordano, stavo dicendo, fotografano eccetera eccetera, vi facciamo vedere le slide ovviamente, quindi no no ma feel free, vai tranquillo, mi fa piacere se non c'è, è giusto per, per voi. Quindi um, perché? Perché la tassazione worldwide poi è di fatto lo stesso principio che, che applichiamo noi in Italia: cioè ti tasso su tutto, vado, arraffo tutto quello che, che mi prendo, che, che, che, che riesci a guadagnare. Quindi o guadagno all'interno del territorio, o guadagno all'esterno del territorio, me lo devi mettere in dichiarazione dei redditi e io ti applico poi banalmente la mia, la mia liquida. Però, uh, anche se applicano lo stesso principio um, in realtà italiano, ci sono tanti eh, paesi che hanno delle aliquote o dei vantaggi che sono di tutto rispetto. La prima caratteristica è che questi vanno bene per tutti, cioè non c'è bisogno di avere mezzo milione sul conto corrente per andare per esempio in Montenegro. Io vado in Montenegro, il giorno dopo pago il 9% di tasse sul reddito personale. Tra l'altro prendere la residenza fiscale in Montenegro non è assolutamente complicato anche se è collegato il 99% dei casi a, ad un acquisto immobiliare. Però, insomma, sono... Mh, ci sono, delle, il real estate non è esattamente quello di Milano, quindi si riesce ancora a trovare qualcosa che non vada a 10.000 al metro quadro. Quindi è, è, è soltanto per il semplice fatto di essere trasferito, io applico una tassazione del 9%. Tra l'altro, è ottimo da incrociare per le pianificazioni fiscali con eventuali società offshore, trust offshore, eccetera, eccetera. Un altro uh, paese, assolutamente interessante, dove ultimamente mi è capitato di portare perlomeno un paio di coppie di imprenditori, è l'Andorra. L'Andorra è interessante perché È interessante perché non è Unione Europea ma è Europa, quindi è, uh, ha un'ottima serie di relazioni anche diplomatiche con i paesi vicini, Spagna, Francia, quindi le burocrazie si parlano, uh, Se ho necessità di sviluppare business nei paesi limitrofi, Andorra è il posto dove volete essere. È uh, mh, particolarmente semplice prendere la residenza fiscale in Andorra, esistono quattro possibilità, quattro categorie che vanno dall'A. Alla D. Il modo più semplice per prendere la residenza fiscale in Andorra è incorporare una società, una società che in realtà poi non dovete utilizzare per forza come trading. E io non ve lo consiglio, infatti, cioè, non dovete utilizzare per fare i vostri business, i vostri commerci. Ma la potete utilizzare invece per gestire le partecipazioni delle altre società che mettete sotto. Banalmente, eh, questi clienti hanno degli Amazon FBA di cui poi parleremo eh, in, in tutta Europa. Non potevano gestirli dall'Andorra. Abbiamo aperto una, una sub holding spagnola. Eh, e il fatto è che chiaramente l'Andorra sia in Spagna, abbia un piede in Spagna, ha reso la cosa tutto molto più semplice. Quindi, gli utili che arrivano dal mio Amazon FBA in Spagna essendo una holding non sono tassati, quando li distribuisco in Andorra i dividendi non sono tassati, quando me li distribuisco di nuovo come persona fisica non sono tassati, quindi insomma c'è un gioco a somma zero che mi fa particolarmente piacere, quindi, tanto l'Andorra è un posto molto carino, fa freddo però, c'era neve la settimana scorsa in un...